direi che siamo live eccoci, sì ciao a tutti, io sono Mian Catenaro dell'associazione Biodoc con me e la mia collega Cecilia e ospite con noi oggi per l'ultimo incontro di eh, Younger Lab Formazione Strumenti abbiamo Silvia Dell'Acqua di H-Farm e in particolare Head of Corporate Development Career Service di H-Farm Education grazie Silvia per essere qui Grazie a voi. Noi oggi parleremo delle professioni del futuro e Silvia ci racconterà un po' di h e ci darà un po' di spunti utili a tutti i giovani. Prego. Allora innanzitutto grazie ad Emilio Doc per avermi invitata a questo incontro. Ormai dopo la pandemia eh, questo è il nuovo normale, quindi ci fa molto piacere <ride> di raggiungere il eh, più persone possibile Uh, giovani uh, che insomma uh, sono interessati a sapere dove sta andando il mondo e mh, devo dire che uh, per prepararci al meglio uh, bisogna insomma capire quali sono i trend e uh, formarsi uh, esattamente in quei posti dove, uh, dove insomma si cerca un po' di, di capire dove va il mondo. E um, voglio, mh, vorrei iniziare uh, condividendo con voi un dato che mh, è molto parlante di quello che sta succedendo oggi. Vale a dire che normalmente fino al 2006, quindi non è che si parla della preistoria, un professionista durante la sua carriera lavorativa cambiava sei posti. Uh, parliamo del 2021 e uh, da questi sei posti siamo arrivati a 17. E questo ci sta dicendo qualcosa, vale a dire che eh, è vero che mh, diciamo, ci si innamora anche di una professione e di un'idea, però è anche vero che quello che è molto importante è la versatilità, vale a dire continuare ad aggiornarsi, non solo continuare a formarsi e avere un'evoluzione di quelle che sono le proprie conoscenze e competenze che non deve farci paura. Il cambiamento è qualcosa con cui noi coesistiamo e, che noi, e su cui noi abbiamo un impatto. Quindi eh, fa sì che noi siamo degli attori responsabili di quello che sta succedendo. Ovviamente quando si è all'interno di un cambiamento non ci si rende conto perché lo si sta vivendo in quel momento, però magari da qui a 5 anni, da qui a 10 anni si può dire Caspita, però quante nuove competenze ho acquisito. E ehm, per questo è importante capire quali sono i luoghi in cui questa dinamicità si può acquisire e dove si è immersi in tutto questo. Per questo oggi vorrei raccontarvi della realtà di h College che um, si inserisce in un ecosistema molto più ampio. Uh, vorrei a questo proposito condividere con voi la presentazione che spero vediate. Di H. Farm College. Questo è il nostro logo, è un trattore perché ci troviamo nella laguna, eh, vicino alla laguna Veneta, in un paesaggio bucolico in cui però ehm, natura e eh, tecnologia coesistono in un modo unico in Italia. Um, in particolare uh, questo è l'ecosistema di H-Pharm in cui H-Pharm College si, è, uh, diciamo si, si innesta. A abbiamo queste tre aree che sono l'una all'interno dell'altra, education, startups e consultancy. Uno studente che viene qua, sia che sia uno studente di un BA oppure di un Master, oppure di un Master Executive, eh, riesce a respirare quest'aria, e questo ecosistema e questo fa sì che... Eh, non si venga formati solo su delle materie accademiche ma che invece ci sia un arricchimento anche di quelle che sono le competenze e eh, si respirano e si applicano anche i trend che interessano il mondo del lavoro in quel momento Benissimo, vorrei farvi vedere questo video se si può condividere Ecco, penso che questo video sia piuttosto esplicativo di tutto quello che succede e di tutto quello a cui potete essere esposti a h Pharma. È una visione eh, a 360 gradi eh, dell'individuo ed è veramente, diciamo, plasmata su quelli che sono gli interessi ma anche i desideri, i sogni da realizzare di ogni singolo studente, anche executive, in una seconda fase della formazione che, che ormai è continua. Eh, innanzitutto qui da noi la lingua è l'inglese per quanto riguarda i BA e i Master, mentre invece per quanto riguarda i Master Executive eh, sono in italiano. Questo è il nostro ecosistema, eh, qui eh, vi troverete ad avere come docenti sia accademici sia anche practitioners, quindi coloro che eh, diciamo, si trovano ogni giorno eh, con le mani in pasta eh, nell'innovazione, sia dal punto di vista della ricerca sia dal punto di vista dell'applicazione, dell e questo penso che sia un punto di forza molto importante. Come facciamo tutto questo? Come vi facciamo vivere l'innovazione? Una parola penso possa, um, possa riassumere lo stile di h Farm College, vale a dire l'engagement. Um, proprio nel video che abbiamo visto um, c'è questo concetto che secondo me è molto bello, che i tuoi um, schoolmates sono i tuoi teammates, perché proprio c'è questo binario parallelo tra quelle che sono le conoscenze che sono le competenze qui potrete già applicare quello che state apprendendo e direi che non è poco perché molto spesso in altre università che magari hanno un'eccellenza accademica che è pari a H1 College però poi non danno la possibilità di applicare quindi ci si deve cercare da soli altri diciamo, percorsi eh, professionalizzanti invece qui potete diciamo, vivere queste due esperienze contemporaneamente perché lo facciamo perché H-Pharm è nata nel 2007 come laboratorio di start-up, poi eh, sono passati diversi anni e piano piano si è evoluta diventando una, um, un nodo fondamentale per la consultancy nel campo dell'innovazione e eh, poi in un terzo momento si è aperta al mondo dell'education e eh, quindi è riuscita a instillare all'interno dell'education un seme di innovation che... Ehm um, ik in qualche modo ha sublimato questo DNA che era già molto forte nel campo dell'innovazione di essere cutting edge, di essere sempre alla frontiera e tutto questo viene, può essere vissuto in un uh, ambiente accademico uh, che è un po' diverso rispetto agli altri che potete trovare in Italia, anche in Europa direi che abbiamo un vantaggio competitivo molto importante questa penso che uh, sia um, che, uh, una, una slide che sia molto importante per voi, perché vi, vi fa capire come eccellenza e, um, e proposta innovativa possano convivere. Tra l'altro i nostri studenti, se siete interessati a un percorso accademico iniziale, dopo tre anni trovano lavoro, eh, come vedete l'85% di loro ha trovato lavoro dopo due mesi e questo direi che è un dato molto importante eh, perché la nostra è a tutti gli effetti una laurea professionalizzante poi se dopo tre anni appunto volete affacciarvi sul mondo del lavoro eh, in un secondo momento poi potete sempre decidere di continuare gli studi, però questo per noi è molto importante perché a volte si vuole prima eh, saggiare eh, quello che è Ehm, lavorare insomma in determinate realtà che interessano per il tema dell'innovazione e della digitalizzazione e poi magari si decide di continuare i propri studi in un secondo momento. Questo è proprio il setting di cui vi parlavo, una eh, università completamente immersa nella natura, dove imparare è un'esperienza. Questo è un concetto molto importante, perché? Perché quando si impara tramite, esperien tramite le esperienze, si impara in modo molto più efficace. In effetti... L'apprendimento formale è un qualcosa che appartiene al passato, anche nell'ambito accademico. Quello che è importante è il trasferimento di conoscenze che però vada di pari passo con l'accumulo di esperienza. Il fare ci permette, permette al nostro cervello di apprendere molto più velocemente e di tenere quelle che sono le competenze e le conoscenze che abbiamo acquisito. E qui a h Farm College su succede esattamente questo. Questo è il tipo di innovazione su cui noi lavoriamo con i nostri studenti, creiamo, co-creiamo con voi quello che è la, il vostro pathway. Anche questo è molto importante, la personalizzazione è una delle chiavi oggi dell'istruzione di qualità, della formazione di qualità, perché non tutti apprendono allo stesso passo e non tutti hanno le stesse esigenze. Quindi è vero che un punto di partenza deve essere il medesimo, però poi lo sviluppo del percorso di apprendimento deve essere differenziato per ogni studente affinché si abbia un impatto in quella che è la, la propria vita, sia personale sia anche professionale se si pensa all'executive education. Deve essere un'esperienza eh, immersiva, vale a dire che il momento dell'apprendimento non è solo in classe, ma viene vissuto nei vari momenti che vengono proposti allo studente e, alla, a, e a chi partecipa alla executive education. Questo cosa vuol dire? Che eh, noi offriamo anche tutte delle esperienze a latere che non sono vissute in classe, ma che ehm, insegnano allo stesso modo, vale a dire dell'inspirational talk, eh, possono venire delle imprenditrici, degli imprenditori a raccontarci le loro storie di insuccesso e poi di successo, perché anche questo è molto importante. Esponiamo i nostri ragazzi a delle esperienze uniche. Proprio questa settimana abbiamo avuto un role game in cui loro hanno investito in delle start-up, facciamo anche delle simulazioni in questo senso. Quindi, ecco, questo, queste esperienze potete averle qui, in HFAM College. Abbiamo anche una, um, una, un aspetto gastronomico che è sicuramente di valore, ecco per, perché è food for thoughts, che è sempre comunque importante, dato che siamo in Italia, anche questo è distintivo. Um, abbiamo um, sia una mensa, sia un bistrò all'interno del campus che sono gestiti uh, dalla famiglia Laimo. Uh, e poi quello che è molto importante e che penso sia un po' Um, quello che è la molla per uh, allineare quelli che sono i propri desideri alla scelta dell'università dell e poi alla scelta anche della, del percorso di Executive Education da fare è l'employability, l'impiegabilità. Quanto questa università, quanto questo Executive Master aumenterà le mie possibilità di avere o un inserimento nel mondo del lavoro o un upgrade all'interno del mondo del lavoro? È molto comprensibile ed è molto importante che ci si chieda questo. E noi cerchiamo di dare una risposta il più possibile coerente a quelle che sono le vostre esigenze in questo campo. Questo per darvi un'idea del network di aziende eh, che fanno parte del, dell'ecosistema di H-Farm, ce ne sono molte altre, qui vedrete alcuni loghi che sono noti, e ehm, diciamo che tutte queste aziende ruotano all'interno del mondo di H-Farm, anche vengono qua, quindi eh, potete essere esposti a delle challenge con queste aziende, a delle inspirational talk, Um, tutto um, a dei festival, Future Shots, per esempio, c'è appena stato. Quindi, quando si entra in farm, effettivamente si è esposti ad un pensiero laterale a 360 gradi. It's, all, it's always, uh, it always seems impossible until it's done. Pensiamo che questo pensiero di Nelson Mandela sia un po' un faro che, um, che può illuminare tutti e che può ispirare l'azione di tutti qui in HFARM e in particolare in HFARM College cerchiamo di far vivere questo principio all'interno di ogni nostra iniziativa. Nello specifico vi, vi starete chiedendo quali bachelor eh, offre HFARM College. Eccoli, il bachelor's in Digital Management, bachelor's in Digital Economics and Finance, bachelor's in International Business Studies. Direi che il DNA di HFARM College è Digital. Lo applichiamo sia al management, sia all'economia, alla finanza e sia agli studi di business. Um, allo stesso tempo offriamo anche dei master universitari, Master in, masters in Digital Marketing and Data Analytics, Master in Digital Transformation and Entrepreneurship, Master in Management, Digital Business and Finance, Master in Entrepreneurship and Applied Technologies. Poi abbiamo una serie di Executive Masters and MBA, ora non ve li leggo tutti, ma mh, se, eh, se poi volete andate sul sito di H Farm College e potete trovare le, eh, le informazioni su questi diversi master e potete anche scaricare le brochure, potete essere in contatto con ehm, le program manager di ogni singolo master per chiedere tutte le informazioni e le delucidazioni. Quello che posso dirvi è che comunque il DNA è quello digitale, quindi che si tratti dell'e-commerce, che si tratti della digital entrepreneurship, che si tratti del design del prodotto, c'è sempre questo eh, diciamo, elemento di digital e di innovation che sono un fil rouge all'interno di quelle che sono le nostre proposte di formazione e di continuous learning. Inoltre abbiamo anche dei, eh, degli short programs che sono appunto in Digital Marketing, Sport e Digital Revolution e ancora dei Certificate Reskill You e dei programmi estivi. Questi sono i nostri partner, pensiamo che sia molto importante essere all'interno di un network di partner importanti per crescere insieme perché comunque per quanto si possa cercare di eccellere nel proprio campo è anche molto importante attivare delle strategic partnership per crescere ancora meglio e per essere ancora, innovativ ancora più innovativi. Come vedete spaziamo dall'Europa agli Stati Uniti e ehm, ovviamente questo ecco, ehm, rende la nostra offerta formativa ancora più ricca. Vorrei poi ehm, darvi uno, um, uno overview su quella che è l'esperienza del campus, che penso sia altrettanto importante rispetto a quello che si studia e alle esperienze che si fanno, perché... Um, Ormai è, eh, diciamo, patrimonio di tutti la, la consapevolezza che l'ambiente è il terzo fattore fondamentale per avere un impatto nell'apprendimento. Lo stesso spazio eh, in cui si insegna. Cioè la, la stessa um, materia, se insegnata in due spazi diversi, avrà una, um, un impatto completamente diverso, anche solo come sono disposti i tavoli, dov'è il professore, dov'è il trainer, cambierà completamente la vostra esperienza di apprendimento, potrà essere immersiva, potrà essere frontale, avrà un impatto completamente diverso. Queste sono le nostre facilities, abbiamo le uh, classrooms uh, per il bachelor, per il master, per l'executive master, um, che ovviamente sono diversamente uh, ampie, uh, poi mh, delle aule per studiare e anche, delle, uh, anche degli spazi in cui potrete incontrarvi con uh, le altri compagni di, di percorso. Abbiamo anche una parte mh, di, uh, di facilities per Uh, la residenza, uh, come vedete sono camere piuttosto nuove perché sono state realizzate nel 2020, c'è cioè il free wifi, la laundry e poi um, si, uh, si condivide uh, il bagno con massimo uh, tre persone, quindi comunque anche delle, delle facilities molto buone. Poi abbiamo ehm, il Welcome Center eh, che comunque dà diversi servizi, eh, abbiamo il Locker per eh, Amazon e poi ehm, una, una reception che è sempre aperta, nonché uno shop di H-Pharma. Molto Interessante per gli studenti, sono in, eh, è il nostro sports center, come vedete abbiamo, eh, qui, qui si possono praticare praticamente tutti gli sport, tennis, basketball, soccer, padel, volleyball, fitness, skate, running tracks, rugby e baseball, quindi mens sana, in corpore sano. Ultimo e non da ultimo abbiamo una biblioteca fantastica, questa è la biblioteca, è stata progettata dall'architetto Rogers, che è lo stesso che ha progettato il Bovurg. E abbiamo un auditorium molto grande da 800 posti e una, una biblioteca che ha eh, libri sia fisici sia ebook che sono consultabili nonché anche riviste e dove si può andare a studiare dopo che si sono finite eh, le lezioni o tra una talk ispirazionale e l'altra. Benissimo, questa è, la, è una panoramica su quello che è HFAM College, sia dal punto di vista accademico, delle conoscenze, delle competenze, della coesistenza tra innovazione, start-up e formazione e anche di quello che è l'ambiente che ci circonda perché è altrettanto importante per avere un impatto su quella che è la propria formazione con un occhio sempre all'impiegabilità. Uh, vi ringrazio per la vostra attenzione e se ci sono domande sono qui grazie mille Silvia tanto è stata una panoramica su ITFARM molto ampia, e approfondita e anzi complimenti perché sembra un posto veramente stupendo e stimolante e soprattutto quindi su, sulla base dell'esperienza no, che state avendo in questi anni nella parte in educational cosa, cosa Tirando un po' le somme, no? ad esempio, sul, sui consigli che si possono dare ai giovani che avete incontrato, e che magari sono usciti dal, dal, dai vostri percorsi formativi, eh, immagino che abbiate anche pensato, a eh, questi percorsi appunto, su, come dicevi, sui trend eh, di, del lavoro e delle professioni. Quali consigli magari ti, ti sei trovata a dare o vorresti dare adesso, ad esempio, ad altri che hanno bisogno, magari, di un po' di orientamento? Eh, su cosa si potrebbe scegliere come, come formazione ma anche come lavoro futuro ad esempio allora questa grazie per la domanda è una domanda che eh, mi fanno tante volte e io rispondo in questo modo i lavori che eh, esisteranno tra uno o due anni e anche tre magari ora non esistono ancora perché c'è una accelerazione talmente grande di quello che è il mondo digital, physical, physical and digital, che è veramente difficile predire, ora possiamo dire che il cloud architect è una, una professione per cui c'è una grande ricerca, però è anche molto rischioso dire questo perché giustamente eh, gli studenti si affidano a noi e quindi magari eh, iniziano a mh, diciamo, eh, guardare dove possono acquisire quelle competenze, vengono qua da noi, Um, però secondo me diventa un po' fuorviante questo discorso perché c'è un'evoluzione talmente grande che quello che io posso dire oggi, magari rivediamo questo video tra sei mesi, e um, risulta quasi ridondante o vecchio, sorpassato. Invece quello che è importante è più che chiedersi quali sono i lavori che saranno più ricercati è come posso io nell'ambito dell'innovazione acquisire delle competenze che fanno sì che io possa cavalcare il cambiamento, non essendo noi travolto ma convivendo con il cambiamento in modo sereno. E questo lo posso fare se io scelgo un corso universitario in cui competenze e conoscenze vanno di pari passo in cui sono esposta, esposto a un pensiero laterale continuo che viene da più parti e in cui possa avere delle occasioni di scambio e di, e di confronto sia peer to peer con i miei compagni di percorso ma anche con qualcuno che ha qualche anno in più e che ha vissuto altre esperienze che mi può aiutare a leggere quello che sta succedendo e può aiutarmi anche a dare la mia lettura su quello che sta succedendo. Ecco perché dicevo di non, non innamorarsi troppo delle proprie idee, vorrei fare questo, vorrei fare quello, che cosa vuole il mondo del lavoro. Invece quello che è importante è avere delle solide competenze e conoscenze e poi essere attivamente coinvolto e o in un lavoro oppure in un'occasione di formazione capire come si può fare la differenza. Penso che questa sia la cosa più importante, non per forza fissarsi su una qualche professione che si ritiene eh, quella di, di questo momento, perché poi potrebbe essere completamente diversa tra, tra sei mesi. Invece se si ha un'attitudine, Positiva nei confronti del cambiamento dell'imparare a imparare che è una competenza direi universale fondamentale, allora ci si potrà anche sentire a proprio agio in un altro ambiente di lavoro facendo una professione che magari a, a cui non si era pensato in un primo momento e si può scoprire caspita però anche questo è interessante quindi io direi un po' di diffidare di chi eh, vuole indirizzare qualcuno verso una determinata direzione, io penso che Prima di pensare a un lavoro che può cambiare, pensiamo alle competenze che vogliamo acquisire, all'attitudine positiva nei confronti del cambiamento e dell'innovazione, perché è un qualcosa che eh, si dà quasi per, eh, per scontato, chi, mh, che ho oh, chi, chi dice non voglio l'innovazione, però un conto è il pensiero, un conto è invece prepararsi per l'innovazione e convivere in modo positivo con l'innovazione. Questo direi che è, una, è un primo pensiero e mh, sento... Cioè, penso che questo sarebbe un aiuto per i giovani cioè, chiediamoci veramente come possiamo convivere bene con l'innovazione se invece non è qualcosa che ci fa paura al di là eh, del fatto che nessuno direbbe sono contro l'innovazione e poi secondo me tutto il resto viene diciamo, di conseguenza in modo positivo aiutandoci a trovare eh, la strada infatti noi proprio per questo eh, organizziamo una summer school eh, in, nel, nel luglio 2021 22 di orientamento saranno cinque giorni in cui faremo immergere eh, i ragazzi di 18-19 anni che vorranno venire qua a ICHFAN College in diverse diciamo, discipline non solo quelle che sono insegnate qua eh, a HFAM College ma anche ad altre di modo che eh, i ragazzi possano essere esposti a un pensiero laterale magari scoprire che hanno degli interessi che non avevano pensato perché proprio è di orientamento questo per noi è importante la funzione di aiutare a capire dove si vuole andare io avevo una domanda mm, volevo sapere ovvi, avevamo visto anche tramite il vostro sito che c'è la possibilità di accedere per chi ha la necessità a delle borse di studio eh, sì. ovviamente insomma questo aiuta l'accessibilità la, insomma a, a, a tutti e tutte eh, e questo avviene per tutti, po, eh, per tutti i corsi che voi proponete eh, e i, eh, sì, sì. tramite un, un, un bando cioè come si accede a questo perché non so Credo possa essere una cosa interessante. Sì, sì, eh, sul nostro sito ci sono tutte, tutte le informazioni, nel senso che ovviamente è una um, entrata, uh, diciamo così, selettiva, e uh, c'è la possibilità poi um, se insomma mh, vengono uh, incontrati tutti uh, i criteri. Eh, che sono stati stabiliti di praticamente ripagare quello che è il prestito che è stato fatto per appunto studiare quindi questa è un okay. po' la, la logica mm -hmm. e la selezione, eh, no, no la selezione, diciamo, i criteri di accesso si fanno tramite un esame eh, insomma c'è diciamo, un numero chiuso quindi in base a quello con una graduatoria si accede al, esatto. ai corsi okay. e l'accesso è ogni anno? Allora, diciamo che per il corso di Digital Management una, cioè ci sono criteri precisi di entrata, e sì, è annuale, diciamo che sono un pochino più stringenti rispetto agli altri due corsi di laurea, perché il corso di laurea in Digital Management è erogato, Um, in partnership con Ca' Foscari mentre mm -hmm. uh, per quanto riguarda gli altri due corsi Finance and Business, um, and Business Studies um, diciamo che sono erogati con l'Università di Chichester uh, è um, tra le prime 30 università britanniche come qualità e, e um, la selezione è effettivamente meno stringente rispetto al corso di Digital Management ok Ehm, allora, insomma Mia tu avevi delle domande da fare? Sì, volevo un attimo anche capire meglio il fatto della summer school ad esempio appunto vi aspettate che a 5 giorni arrivino ragazzi dai 18-19 ai anni per poter, sì. come dicevi tu, vivere un'esperienza a no? tutto tondo e cercare di orientarli come sarà organizzato se avete ovviamente già qualche informazione in merito così? Sì, assolutamente. Uh, stiamo proprio definendo in questi giorni, però mh, posso, diciamo, condividere con voi uh, alcuni dettagli, anzi mi fa molto piacere fare questo perché noi vorremmo avere giovani da tutta l'Italia perché pensiamo che mh, h pharma H-Pharm -Pharm College siano un patrimonio nazionale, è un luogo unico e quindi vorremmo che fosse conosciuto e vissuto dalla, dal numero più alto possibile di giovani e um, come dicevo mh, il nostro DNA è digitale e innovativo eh, però proporremo anche delle, delle materie degli affondi anche su discipline che noi non abbiamo qua quali ingegneria, eh, chimica letteratura, perché pensiamo che una summer school debba avere la funzione dell'orientamento ovviamente proporremo anche temi di fintech e, e, e digitali eh, di imprenditorialità però non solo quelli perché pensiamo che eh, la funzione di h Farm College e, e di h Farm sia anche quella di far scoprire il proprio talento ogni singolo ragazzo o ragazza, quindi presto troverete informazioni sul sito di h Farm College eh, e quindi insomma speriamo, speriamo mh, di avere rappresentanza da tutte le regioni d'Italia la prossima estate qui. Io volevo fare un'altra domanda, volevo chiedere, visto eh, la, diciamo, che i corsi di cui parlavi prima sono in inglese, no? qual è il livello eh, necessario per poter accedere e se poi c'è la possibilità di eh, migliorare anche la propria, il proprio inglese durante, durante il percorso? Questa è una domanda mh, assolutamente pertinente, allora ho detto sinceramente io penso che serva un livello di inglese che sia buono mm -hmm. eh, perché comunque eh, le lezioni sono in inglese e ehm, anche diciamo gli esami le prove sono tutte in inglese quindi okay. per trovarsi a proprio agio penso che, che sia giusto ecco. Eh, verso se stessi, avere una padronanza che fa sì mh, di essere sereni, ecco, di, di non avere una barriera linguistica. Allo stesso tempo, per quanto riguarda le lauree eh, che sono erogate con Chichester, quindi eh, Finance eh, e Business Studies, c'è anche la possibilità mentre si frequenta di migliorare il proprio inglese, quindi c'è anche questa possibilità. Però ecco, tutti i dettagli sul livello B2, C1, eccetera, mh, insomma, possono essere consultati sul sito, così si, si può essere Precisi, ecco, ok. Certo, e non so se ci sono delle altre domande. No, per adesso per mi adesso sembra no. di no. Insomma, comunque diciamo che qualsiasi rimetteremo i link. Eh, di Edge Farm College sì, e sulle... la, sì, sì, sì. la presentazione in modo tale insomma, che così chiunque sia interessato possa andare a ricercarsi ecco delle informazioni magari più specifiche rispetto sì, all'argomento. Sì. Tra l'altro il nostro sito è molto interattivo, quindi poi si può interagire con le nostre program manager. Noi abbiamo una program manager per ogni nostra offerta formativa, quindi per ogni singolo okay. master executive, master universitario e per i Quindi ehm, penso che mh, se, se appunto ci sono delle domande specifiche sia la cosa migliore scegliere eh, quella che è l'offerta formativa e scrivere a loro e, Ovviamente sono, sono disponibili anche per delle videochiamate, ci saranno degli open day eh, a cui siete caldamente invitati perché comunque penso che, fa, che possa fare la differenza venire qui e vedere di che cosa si mm -hmm. tratta certo. perché effettivamente mh, questo fa la differenza nella formazione di qualità. Una domanda su questo, a proposito, alla fine dei percorsi, un po' per tutti, magari a parte quelli executive, immagino, però ovviamente dici tu, eh, lì dove ci sono già persone che sono anche lavoratori, lavoratrici, immagino, però nel caso magari di, dei percorsi triennali e dei master, eh, date anche un supporto alla fine del percorso per eh, aiutare i ragazzi e le ragazze a trovare delle opportunità lavorative o dei contatti, Grazie Mianu per questa domanda, uh, io sono anche responsabile del Career Service e dell'alumni di h College e per noi questo è un servizio fondamentale perché si lega in modo molto importante con il concetto di impiegabilità che non deve essere solo parte della narrativa di una università ma deve essere proprio organico a quello che si fa e a come si progetta ehm, proprio eh, il percorso accademico e da questo punto di vista noi siamo all'avanguardia perché nel secondo semestre del terzo anno Um, noi offriamo la possibilità ai nostri studenti di fare uno stage di sei mesi presso un'azienda. Noi mh, proponiamo le aziende, quindi abbiamo tutto, tutta una parte di selezione, ma non di uno stage, di un internship project, vale a dire le aziende devono proporci un progetto specifico, dirci eh, su che cosa la, eh, lavorerà il nostro studente, con chi e con quali obiettivi gli studenti poi eh, si candidano vengono selezionati partono da gennaio a giugno e eh, scrivono la propria tesi sul loro internship project non hanno altri esami da frequentare quindi questo fa sì che siano completamente concentrati su questa esperienza professionale che nella gran parte dei casi è la loro prima esperienza professionale e noi ci teniamo che abbiano un tutor aziendale un tutor accademico che li aiutino proprio nella progressione di quella che è la loro prima esperienza lavorativa inoltre quando i nostri studenti finiscono il loro percorso di studi dopo tre anni entrano a far parte di una comunità di allumni che um, a cui noi teniamo molto perché comunque pensiamo che una volta che si entra a far parte dell'ecosistema di h pharma eh, si abbia anche la volontà eh, di farne parte per sempre, questo è quello che ci dicono i nostri alunni, che sono molto affezionati proprio perché hanno vissuto in modo mh, totalizzante a 360 gradi e proprio pensato per sé questa, questa esperienza accademica oppure di training executive e quindi mh, organizziamo diversi eventi ispirazionali anche mh, diciamo ludici con loro proprio perché eh, ci teniamo a mantenere questa comunità e anche loro vediamo che ci tengono a continuare a farne parte. Bene, mi sembra veramente una panoramica interessante, insomma. Cioè stimolante soprattutto per chi è eh, avere delle informazioni in più appunto metteremo il sito per trovare tutte le risposte e mh, chi dove, si dovesse essere collegato adesso troverà insomma, la, salvata la, il video nella sua versione integrale e, non so mi sa che no, mi al momento mamma. non mi sembra ci siano altre domande sì, noi metteremo il video su YouTube, su YouTube di Flash Giovani, di Informa Giovani del Comune di Bologna e successivamente questi materiali saranno inseriti eh, anche a, nel, nel sito regionale no, dell'Emilia Romagna, GiovaZoom. E noi ti ringraziamo tanto Silvia per, per averci dato tutta questa panoramica su farm e sicuramente anche la riflessione fatta sul talento e sul non focalizzarsi no, sul lavoro Preciso e quindi su una professionalità, ma solo scoprire durante il percorso tutta, tutta una sfera di magari nuove competenze, nuovi interessi, è, è sicuramente un consiglio utile per i giovani che magari eh, negli anni passati dovevano fare determinate cose, solo quelle senza guardarsi troppo intorno e andare avanti, invece in questo modo eh, è, è sempre più... Interessante scoprire che anche le realtà quindi Come H Farm esistono intanto come prima cosa e sembra davvero un'esperienza molto bella. Quindi niente, noi ti, ti ringraziamo per essere stata con noi, e questo era l'ultimo incontro del progetto Younger Lab Formazione e strumenti eh, realizzato dall'Informa Giovani del Comune di Bologna con Emilia Doc APS. Grazie a tutti per, per averci Io guardato. Io ringrazio voi, ringrazio voi per l'invito e ringrazio anche tutti coloro che sono stati a, a sentirci fino ad ora e che ci sentiranno poi eh, in seguito. Grazie, grazie tante. Grazie, grazie mille. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie, ciao.